Buongiorno a tutti, vorrei salutarvi qui dal mio giardino, siamo ancora all'alba, appena all'alba, quando le persone ancora non si svegliano e volevo farvi vedere una cosa, ah sì questa è, <ride> questa è biancaneve, è la guardiana della casa, è una statua guardiana <ride> dipinta a mano, un po' così, se volete vi faccio vedere, questa è la statua guardiana della casa, protegge la casa, qualsiasi cosa quello che volevo farvi vedere è una cosa che ho trovato qua dunque, guardiamo, ecco, questa qui è la mia rosa che sta sbocciando, vedete? bellissimo, ah ecco, ecco, sentite, la risposta la vedete? eccola qua, sì? ecco, no, questo qui è un bellissimo bocciolo un bocciolo di, di rosa che sta, che sta arrivando, vedete? In realtà è anche più piccolo di quello che sembra nel video, ok? Ma stavo indagando perché ci sono queste foglie che sono state un po' morsicate, vedete? Queste sono state morse da qualcuno. E non sono delle lumache perché quelle hanno i morsi differenti, vedete? Anche questa. Qui c'è qualcuno che volevo scoprire insieme a voi se si può C'è qualcuno che si sta facendo tondo con questa mia Eccolo qua. Ho capito chi sei. Ecco, guardate che carino. È lui, guardate. Eccolo. Quello che vedete alla base della foglia non è una non è la foglia. È un bruco. Eccolo qua che si stava nascondendo perché mi ha visto Ecco qua Questo piccolo bruchettino Eccolo, ora ve lo faccio vedere bene, vedete? Dov'è? È riandato via lo zoom, vabbè Eccolo qua Ciao piccolino Avete visto chi è, chi è stato il farabutto? <ride> ok, vi saluto tutti e vi do un buongiorno, che sia un buongiorno pieno di benedizioni.